Bentornato sul nostro canale YouTube. Io sono Laura di Kairos Comunicazione e oggi volevo rispondere ad una delle domande che più di frequente ci viene fatta: perché il mio sito non si vede su Google? Attenzione! il tuo sito non è che non si vede su google il tuo sito probabilmente non appare nelle prime posizioni di google e questo può dipendere da tantissimi fattori innanzitutto il tuo sito è presente su internet perché se è stato realizzato in maniera corretta è chiaro che se andiamo a digitare sulla barra degli url l'indirizzo www.miosito.it sicuramente questo sarà raggiungibile è chiaro che ciò che interessa ad ognuno di noi è non che le persone arrivino digitando l'indirizzo del nostro sito web ma che ci arrivino per esempio perché stanno ricercando i nostri prodotti e i nostri servizi. Allora ci sta che il tuo sito possa non apparire nelle prime pagine dei risultati di ricerca di google se tu non hai fatto niente perché il tuo sito venisse ottimizzato con l'obiettivo di posizionarsi meglio. Che cosa intendo dire? Un sito internet non si può posizionare in maniera assoluta. Un sito internet appare nei risultati di ricerca ricerca di Google attraverso un input. Per esempio se io faccio una ricerca è perché magari che ne so ho un sito che vende degli accessori per la nautica. A me non interessa che le persone arrivino come ho detto prima digitando della nautica.it, ma magari vorrei che le persone arrivassero sul mio sito perché stanno cercando, non lo so, parabordo per, per l'imbarcazione. A questo punto se quella parola chiave per esempio non è presente sul tuo sito internet, o se tu non hai mai lavorato creando dei contenuti che appunto raccontassero dell'utilità e della necessità di avere parabordi all'interno eh, su un'imbarcazione, è chiaro che difficilmente quel tuo sito eh, apparirà sui risultati di ricerca, anzi è praticamente impossibile. E quindi devi sapere che il posizionamento è sempre relativo alle parole chiave le parole chiave non sono altro che le domande che ognuno di noi fa al motore di ricerca quindi quando creiamo un sito internet che facciamo un esempio molto semplice alla nostra macchina dobbiamo pensare che questo non è sufficiente perché per apparire su google e quindi intercettare eventuali richieste di potenziali clienti dobbiamo mettere a questo sito internet innanzitutto una persona che lo guidi se è una macchina poi dobbiamo metterci della Benzina, occuparci della sua manutenzione e dobbiamo fare di tutto perché questo sito web sia performante. Ti ho fatto l'esempio della macchina ma è chiaro che per i siti internet la benzina non è altro che una buona ottimizzazione cioè capire che il sito internet si posiziona non perché è bello ma perché ha dei contenuti utili non perché il sito è stato fatto in un determinato modo ma perché all'interno di quel sito vengono costantemente aggiornati dei contenuti ecco quindi che le parole chiave rappresentano un elemento um, che è, è proprio eh, contenuto, scusami il gioco di parole, all'interno dei contenuti. Quindi parole chiave significa contenuti e contenuti, significa nutrire il tuo sito internet di risposte, risposte alle domande che le persone fanno quando accedono su Google. Ecco quindi che se vuoi rendere visibile il tuo sito all'interno ehm, del motore di ricerca Google, quello che devi fare è lavorare per la sua ottimizzazione, ottimizzazione nella struttura, ottimizzazione delle pagine, ottimizzazione del sito, ma anche contenuti freschi e anche cercare di lavorare in uh, un'ottica sinergica con i vari social network perché questo possa far conoscere comunque il tuo brand. Se sei interessato a scoprire come posizionare meglio il tuo sito internet qua sotto questo video in descrizione ti lascio diversi articoli del nostro blog nel quale diamo dei suggerimenti gratuiti che possono essere la base di partenza per migliorare il tuo sito internet e farlo apparire sui risultati di ricerca di Google. Se ti è piaciuto questo video lascia un like e condividilo. Se hai piacere iscriviti al canale cliccando sulla campanellina in modo tale che rimarrai sempre aggiornato tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video. Grazie e alla prossima!